Voglio ascoltare e credere alla Tua parola. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Con gioia prendiamo in mano la parola di Dio anche oggi e leggiamo quanto il Vangelo ci dice. Giovanni 5, 17, 30 In quel tempo Gesù disse ai giudei il Padre mio agisce anche ora e anche io agisco. Per questo i Giudei cercavano ancora più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Gesù riprese a parlare e disse loro, «In verità, in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre» quello che Egli fa, anche il Figlio lo fa allo stesso modo. Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi Egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato Ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. In verità, in verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità, io vi dico, Viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è il Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo. Viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri, udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Amen. Carissimi, oggi continuiamo questo capitolo quinto del Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo ascoltato ieri la guarigione di quest'uomo vicino alla piscina di Bezzetà, malato da più di 30 anni, a cui Gesù dice, vuoi guarire? Alzati, prendi la tua barella e cammina. Ecco che Gesù è intervenuto. E soprattutto ciò che è stato uno strumento essenziale per questo miracolo è stata la sua parola. Ecco che, come è solito nel Vangelo di Giovanni, un Vangelo scritto in un contesto catecumenale, quindi in cui si istruivano le persone che sarebbero stati poi battezzati e quindi attraverso un segno, un gesto miracolo di Gesù, poi veniva data una dottrina, un approfondimento. Ecco che qui inizia l'approfondimento di quel miracolo. Gesù ha detto che ciò che sta facendo, quello che lui stesso opera, in realtà è il Padre che lo fa. Perché dice come il Padre agisce così anche io agisco. Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Amen. Queste parole oggi devono essere di grande speranza, di grande gioia per noi, fratelli e sorelle. Soprattutto perché poi Gesù ha detto, chi ascolta la mia parola e crede al Padre che mi ha mandato, ha la vita eterna ed è passato dalla morte alla vita. Amen? Quindi oggi in questi versetti sta la nostra forza, sta la nostra riflessione, sta il nostro incontro con Dio, ascoltare la Sua parola. Quanto è bello, fratelli e sorelle, ascoltare la parola di Dio. E oggi Vorrei celebrare insieme a voi il secondo anno come anniversario da quando ho iniziato proprio qui su YouTube, all'inizio del primo lockdown del 2020, ad annunciare quotidianamente la sua parola. Pensate, era lunedì 30 marzo 2020. Sono passati ben 730 giorni dove quotidianamente, attraverso la mia bocca, la mia voce, giunge a voi il Vangelo di Dio, giunge a voi la potenza di Dio. E pensate che meraviglia, abbiamo calcolato, sono circa un milione trecentomila visualizzazioni. Significa che la parola di Dio è stata davvero diffusa in un modo meraviglioso attraverso questi strumenti. Quanto è importante, cari amici, che ascoltare la parola di Gesù, credere al Padre per avere la vita eterna, per passare dalla morte alla vita. E Gesù stesso oggi ha detto anche un'altra bellissima frase. Dice, coloro che avranno ascoltato la mia parola, vivranno. Se noi ci sentiamo morti in certi aspetti della nostra vita, in crisi, nel deserto, ecco che Dio dice, e sentite che queste campagne ci accompagnano in questo annuncio, ecco che viene qualcosa di nuovo, ecco che si passa dalla morte alla vita. Facciamo risuonare con gioia l'annuncio del Padre, attraverso Gesù suo figlio chi ascolta la sua parola rimane in eterno ha la vita eterna passa dalla morte alla vita allora oggi carissimi amici con gioia apriamoci a lui desideriamo sempre di più essere in relazione con la sua parola prendiamola e chiediamo a Dio di realizzare il suo meraviglioso progetto per noi, per te e per la mia vita. Grazie, Signore, perché oggi sei venuto a parlarmi. Oggi sei venuto a donare vita a tutte le aree nel, dentro di me, nel mio cuore, nella mia mente, che erano morte, dove non c'era più speranza. In questo tempo di fine pandemia, tempo di guerra, Signore, io ti voglio affidare, i miei scoraggiamenti, le mie delusioni, le mie preoccupazioni, le mie morti interiori. E con la Tua parola donami di passare dalla morte alla vita e avere nuova speranza in Te, nuova forza in Te. Che sei il mio Dio, il mio Signore. A Te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi. Voglio ascoltare e credere alla Tua parola. Amen? È importantissimo davvero desiderare la Sua parola, realizzarla nella nostra vita, proclamarla, credere e si manifesterà viva e presente. E quindi dopo questi due anni di anniversario di questa rubrica che ho iniziato, vi chiedo anche una bellissima vostra testimonianza, non solo la mia. Che cos'è la parola di Dio per te? Che cos'è la Bibbia per te? E vi chiedo di condividerlo nei commenti qui sotto su YouTube. Scrivete che cos'è. Io vi dico la mia esperienza personale. Per me la parola di Dio è quella voce dell'amico che quotidianamente mi parla e risponde a tutte le mie domande, mi dona le soluzioni, in un atteggiamento di speranza per vivere nella pienezza e nella sua gioia. Attendo le vostre risposte. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao.